Ciao, sono Marco, sono a spasso insieme al fedele amico a quattro zampe che con buone probabilità avrei visto qui dietro le mie spalle, sono all'aperto in una giornata fantastica e voglio parlare con te di un argomento devo dire credo molto importante, quello del nostro dovere e mi stavo focalizzando appunto su questa domanda, quand'è che possiamo dire di aver compiuto il nostro dovere? Ognuno di noi viene generalmente inquadrato all'interno di un ruolo, che possa essere un ruolo nel rapporto familiare, un ruolo nel rapporto professionale, sportivo e quant'altro. E ognuno di noi sente una sorta di pressione addosso riguardo a quello che ritiene debba fare e questo è quello che noi riconosciamo come il nostro dovere. Ora, la domanda è, veramente, non sto scherzando, quando è che ognuno di noi, ha compiuto completamente il proprio dovere perché dice io tanto per farti un esempio io il pane a casa l'ho portato il frigorifero è pieno io sono a posto con me stesso è finito lì il proprio dovere io nel mio lavoro ho fatto tutto quello per cui sono pagato è finito lì il mio dovere io credo che il dovere di ognuno di noi vada molto oltre in ogni caso, in ogni settore e soprattutto se parliamo della famiglia, ognuno di noi deve dare il meglio di sé, una volta che hai dato il meglio di te, hai fatto il tuo dovere, perché se hai riempito il frigo e hai ancora energia, per esempio, per giocare con i bambini, giocare con la tua compagna o tuo compagno, allora fallo, è quello che devi fare, non spetta ad altre persone, hai il dovere, il compito di dare a te stesso e agli altri sempre il meglio di quello che hai a disposizione, soltanto nel momento in cui non hai più nulla da dare, allora in quel momento secondo me hai compiuto il tuo dovere, ma il nostro dovere arriva sempre molto oltre quello che noi normalmente ci aspettiamo o quello che noi normalmente in maniera molto standard, lasciami dire ci siamo preconfezionati nella testa, ci siamo prefissati nella testa, spero di aver stimolato con questo mio pensiero, con qualche tuo pensiero, io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe, attrazione integrale, come vedi sono in un posto abbastanza impervio, piuttosto eh, particolare, più di ruoli tra l'altro. Quindi ti dicevo, continuo la mia passeggiata, spero di aver portato un valore aggiunto ai tuoi pensieri e ti saluto con un abbraccio. Anzi, io e King ti salutiamo con un abbraccio. Ti salutiamo? Sì, dice di sì con la testa. Ciao.